Questa è acqua. Viene inserita in questo buco. Più o meno. E dopo ci si chiama... Frizzante. Cacchio... È potente l'acqua frizzante. E si è anche molto più veloce della naturale di cui farò un video dopo. Acqua gratis. No, gratis no. 5 centesimi. Adesso mettiamo la naturale. No! Prova. Eh... La naturale ci mette troppo tempo. Secondo me favoriscono la frizzante. Quindi stanno promuovendo l'acqua frizzante. Tu... Io la preferisco. Perché sei così bella in questo video? Lei è una coniglia. È una coniglia portato, che sta facendo un giro. Eh? E butta per terra le acque perché pensa che sia giusto farlo. Quindi... Qua... E se scendi già di che hai fatto la cattivona. Mettiamo ancora acqua. Naturale. Hai messo naturale o frizzante? Naturale. Va lento. Pure risposto. Ciao, sono io. E, e sono super coniglio yeah. e ho anche il cappello nuovo che mi ha regalato Giuzi no okay. e ora non ce l'ha più lo metto io uh. ma io no, no! sto stessi di nuovo schiacciando il tasto stiamo scherzando di sì che lo sai no io non sintesi, mi manca la tanda guarda come diventa diventata chiara la frizzante naturale frizzante allora fai partire la frizzante una volta sola va. non abbiamo credito che ah, forse capita come si fa come si fa che cosa fai starà uscendo o sarà tutta dentro? ha pisciato? no basta non l'abbia fatto dentro la borsa? no io sto facendo un video in verticale per youtube mi odieranno però visto che adesso si possono mettere i video in verticale c'è bagnata? no abbiamo ancora 75 centesimi e si vede mia sorella nel vetro con le mie che bellissime sta... unghie orribili allora. unghie Questa è naturale e devi schiacciare tu Mimichi Sì, la metti la giusta metti La metti tu giusta? Sei capacissima di metterlo giusta Non ti il resto però che stronzo Per questo usiamo la tessera Ah guarda ti vedo meglio che quando ti faccio il video così Come sei bulla con il mio capello. Sì, una skater girl Ma questa Ehi ehi ehi Ehi Non mi sembra un litro quello Panni furbi Panni furbi Ma poi bisogna riempirla questa C'è scritto di rispettare l'ambiente Ma è sticato. Tu lo stai facendo? No Guarda fa fabuloso la niente Ti sembra che loro lo stiano facendo? No, perché stanno bevendo acqua dell'ambiente che potrebbe riempire... No, perché hanno stampato della carta per far bere la gente e risparmiare sull'ambiente. Vediamo se devi arrivare fino a qui, arrivo. No! E eh no, è finita prima. Eh, vedi, non sono veramente due litri. Che bagiani che sono. No, prima no, non dire bagiani. Dove hai messo il tappo? Ciao, l'hai buttato giù? Ciao, so, il tappo. Non posso andare in giro con una bottiglia aperta. Hai messa tu la bottiglia questa? era già aperta eh. ecco perché avevo tolto il tappo mi sembrava strano vieni come faccio adesso? la tieni in mano il tappo era nella sua tasca di questa cotale persona e ora abbiamo chiuso la bottiglia e sono già un po' di litri poi c'è scritto che c'è un tot di litri massimo 12 litri L e cosa succede? oltre i 12 litri Vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Possiamo soltanto farne altri 2 litri. Facciamoli. Adesso io vorrei capire perché una bottiglia ha fatto la condensa e le altre no. Una è bianca e le altre no. Cioè al contrario. Le altre sono bianche e una no. Comunque abbiamo fatto 6 bottiglie. Sì, Il mio cappello. C'è uno che passa. La casetta dell'acqua. Abbiamo fatto meno di 12 litri, siamo regolari. Per cosa sarebbe successo? 12 litri soprattutto quando? Nella vita? No. Oppure in una volta sola? Non si sa. Un milione di milligrammi di io che sto per portare mille kg chili di bottiglie qui dentro. Abbiamo speso 45 centesimi di acqua e credo che il massimo quindi sia 60 centesimi perché 12 litri e un litro costa 0,5 No, abbiamo fatto, 11 non abbiamo fatto 11 litri No, sì, abbiamo fatto 11 litri, tipo 11 litri una sembrava gratis, secondo me, secondo lei ce l'hanno addebitato. secondo me era gratis comunque è successa questa cosa qua che io ho spostato da una bottiglia all'altra bottiglia l'acqua e quindi sì, ho, guadagnato, ho guadagnato blogger. 500, sì Ah. E quindi ho guadagnato 500 grammi di peso da portare di nuovo a casa <ride> Cacchio Questo è Jody e pesa molto meno di 500 grammi di non acqua Non è vero, pesa molto di 500 cosi di acqua E c'è una macchina che sta arrivando E chi vuole prenderci l'acqua, sappiamo E questo è un vlog in verticale di nuovo, lo ripeto E mi odieranno tutti perciò Perché non puoi fare un vlog in di... orizzontale? Di... Di... Di... Perché ormai l'ho iniziato in verticale e lo continuo così ah, però... <ride> Viva i brodi! Goodbye palloncino! Come si vede bene? Comunque questo è un palloncino che ha pensato che la vita era troppo dura e non voleva più continuare. Goodbye palloncino! Guarda che l'ho detto io questo! L'ha detto lei? Ma io l'ho scoperto! No, l'ho scoperto io te l'ho detto io! <ride> e poi l'ho scoperto anch'io! Guarda ce ne sono pure due! Dove? Mai suicidarsi da soli. Sempre in coppia. Non riesco a zoomare. Stupido zoom che non funziona. Aspetta. Poveri palloncini, addio. Che cazzo la mangi per la mia Anch'io la faccio. E questo problema, poi con questa musica. Perché è bella. Mia sorella è una codino girl. Mi metto solamente perché i capelli sciocchi in città non mi fanno pure spita. Codino che mettili le in questo modo, gli strani, sì, diciamo, strani del villaggio. Comunque questo qui penso che sia la tratta finale in cui metterò i titoli di coda. Perché sì, fa molto. Ma io sono titoli di Io non posso muovere le scarpe quando ho 6 kg, 5 kg e mezzo di, di roba sull'acqua. Ma io lo sto facendo 10 milioni di kg di gioco. In mano quindi muoio. E quanto peso già Tanto! E con tanto mi sento troppo.